Ok, Allora, vediamo invece adesso allenare la parte più importante che è questa questa parte qua io cosa faccio? Mi disinteresso di questa e faccio i controlli unicamente nella parte posteriore quindi la linea, ormai ho allenato la spalla basta, non disinteresso ancoraggio allineamento del gomito e solo questa parte qua quindi avete visto che è più enfatizzata è venuta meglio però oh, ci stiamo allenando eh. chi nel, nel, nel calcio quando uno si deve allenare a fare degli stop tutti sapete il, del calcio stop. Mm -hmm. e farà stop tutti, tutti i momenti oltre alla ginnastica preventiva per ottenere dei buoni risultati, comincia a fare quello. Chi deve tirare i rigori, beh, tirerà i rigori. Chi deve tirare le punizioni, si allenerà a tirare le punizioni, e così via. Chi deve fare il dribbling, si allenerà a fare i dribbling con gli uomini e le serpentine. La stessa cosa per il tiro con l'arco. Ci sono delle azioni che vanno ottimizzate da sé. Non, è, non ci si allena nel tiro con l'arco a mettere una targa là e a tirare per far centro. E avere il feedback solamente bene, freccia nel centro, male, freccia non nel centro. Non funziona così, ma in nessuno sport funziona così, no? Chi deve correre i 100 metri non è che si allena a correre i 100 metri. Si allena per correre percorrere bene i 100 metri e farà certe cose. La stessa cosa vale anche per il tiro volare. dico anche per il tiro volare, no? Poi possiamo fare le verifiche di tiro, benissimo, non è un problema però dobbiamo costruirlo in questo tiro finché non l'abbiamo costruito non possiamo cercare di capirlo solamente tirando vi faccio un altro esempio per farvelo capire voglio che questo è un'azione importantissimo se voi dovete imparare a suonare la chitarra se voi dovete imparare a suonare la chitarra non è che vi imparate a memoria dove sono le note sulla chitarra e imparate a leggere gli spartiti e poi le mettete insieme non funziona non funziona, semplicemente non funziona bisogna prima creare la destrezza nel fare utilizzare la chitarra e poi servirà a un certo punto dove sono gli accordi dove sono le note da pigiare sulla chitarra e leggerle sullo spartito e metterle insieme ma solo quelle due cose lì anche se le so fare perfettamente bene, non funzionano. siamo d'accordo su questo non ho tirato in ballo gli scacchi, perché tanti che dicono che sanno giocare a scacchi, ma sanno le regole. Ma giocare a scacchi è tutta un'altra cosa. Che prevede una metodologia ben consolidata negli scacchi. Cioè ad alti livelli poi si crea, possiamo anche essere d'accordo. Ma ci sono delle metodologie per quanto riguarda gli scacchi, ben precise. Chiusa parete. Cosa facciamo? sempre dal punto di vista fisico quindi io sono in questa posizione preallineamento ancoraggio attivazione della back tension cerco di attivare ho steso la spalla e mi sono concentrato solo sulla back tension quindi prima sul rilascio quindi primo fatto il rilascio vedete che le dita come sono tornate nella stessa identica posizione poi mi concentro un po' di più sono in ancoraggio, sto facendo fatica eh? non c'è più allenamento eh? e ora sento la vertenza sento sento, sento, sento, sento, sento e lascio andare e questo crea consapevolezza e allena ho oh, metà nel tempo, tirate i palloncini, fate tutto quello che volete, però metà il vostro tempo o vostro, o dei vostri allievi dovete impuntarvi che questo avvenga, se non è così, se non, questo non succede, eh, niente di male, assolutamente niente di male, siete dal, nel gioco, nel divertimento, dove non, i, i punti non vi importano, oppure siete un nuovo maggiorotto, dove farete l'ora esatta solo due volte al giorno ma chissà quale giorno chissà quale ora non si sa e niente di male eh? niente di male perché l'arco è il più bel gioco del mondo camminare nei, nei boschi a respirare e a fare ginnastica ah, e cercare le frecce se si perdono pazienza e se si fa centro bene se non si fa centro pazienza ancora è la cosa più bella del mondo se però voi saltate dall'altra parte e siete panati, eh? perché entrate nello sport. E lo sport è terribile. È terribile perché vi, vi farà pagare il conto. Se voi volete fare i punti, non lo potete fare per divertimento. Lo, potete, lo dovete solo fare con grande sacrificio. Perché sapete bene che la performance è un iceberg. Fuori si vede solo la punta. Chi ha successo si è fatto un sangue, sudore e lacrime. Poi quando vince ha ottenuto i risultati. Non, non ci sono altri metodi, o di qua o di là. O se no fate come quelli che dicono non ho tempo per allenarmi, se no... <ride> Poi una volta ottenuto questo sistema, una volta ottenuto questo sistema mettiamolo poi tutti insieme, ovviamente, no? quindi destra e sinistra, stereo come si usa dire in gergo tecnico. Quindi va costruito molto bene la mano dell'arco, va costruito molto bene la mano della corda e rilascio e la struttura dorsale. Apro una parentesi sul, sul dorsale e possiamo far sentire possiamo, anche quando non siamo in palestra, impegnarci un quarto d'ora a casa. Chi non ha un quarto d'ora a casa per fare qualche esercizio? Un quarto d'ora? Tu non conosci i miei Vi potete chiudere nel gabinetto, chi non fa chi, chi, chi, chi quarto ha? Cavolo, Un quarto d'ora? Un quarto d'ora? Nessuno vi rompe i coglioni. Se proprio vi rompono i cosiddetti, potete chiudervi. E con gli elastici andare a cercare, a cercarla, a cercarla. concentratevi solo guarda, nel suo rilascio né niente, vi concentrate solo a muovere sta scapola, perché se muove la scapola vuol dire che si sono disabilitati i muscoli agonisti e si sono rilassati. Quindi io vi devo consentire. È, È sbagliato metterlo sulla punta del gomito per trovare questa sensazione? oppure S senti, Sì, c'è il Formaster, ci sono tutte queste cose... No, ma anche solo con le labbra... Allora... allora. <ride> Ho chiesto se c'era... Oh, allora. allora... Sì, tutto serve, ma sulla carta. Sulla carta. Ne non glielo fai fare a nessuno. Non l'ho fatto io. È bello, sì, lo provi una volta, non lo farai mai più. Allora, parliamo di cose reali, parliamo di cose reali. Il Formaster va bellissimo, va benissimo perché lo aggancia la corda, non senti le dita, usi solo, usi solo la schiena. Ma chi lo ha? Cioè, va, Non sapete neanche che esiste, non lo adopera nessuno, non sapete neanche che c'è, cioè, ed è lo strumento più importante per cominciare non è sbagliato non me è sbagliato. sbagliato certo non è sbagliato però non viene utilizzato l'elastico cosa c'ha dal punto di vista psichico che è una cosa che la senti molto di più è molto più facile lo prendi adesso non forte come questo magari un pochino più, più debole lo, lo prendi e ti metti in ancoraggio e senti la, la, schiena. La, schiena, la schiena sento la schiena sento la schiena sento la schiena sento la schiena ok vado in ancoraggio Sento lo schieno, sento lo schieno, sento lo schieno, sento lo schieno, sento la Se la mano è rimasta qua, ho fatto bene. E ho 5 libri. Sento lo schieno, sento lo schieno, sento lo schieno. Eh? Quanto, quanto è passato? 43 secondi. Allora, non mi dite che non vi potete chiudere in bagno per 43 no, secondi. No, non posso fare anche, fare anche fare 4 rilasci. rilasci. Perché se voi, io vi assicuro che se voi fate 4 rilasci al giorno migliorate da così a così. Mm. e certo che. no la voglia in basso. Ecco così no. Poi da se, si, cosa se, così se si chiede si se Comincia a dire cosa stai facendo che c'è da mi devi aiutare a fare quello". È logico. Dopo vengo pronto quindi l'elastico è anche importante è importante, poi io comunque ve le mando gli esercizi perché sono scritti eh, è molto importante proprio perché eh, deve costruire questa sensazione no? che poi io la devo poi portare la dovrò portare qua carico, più importante però come la, la mia autoefficacia cioè la consapevolezza che so fare bene una cosa la devo costruire, io la devo costruire allora se io se io devo camminare su questa striscia so, è larga così, è larga 30 cm vado dritto? Posso farlo di dietro? Posso farlo anche alle sì, occhi chiusi? Sì. Ok? Quante probabilità ci sono che io, per sbaglio, vada un metro più in là 0? Zero. Non ci sono problemi? Le probabilità si sono zero. Che probabilità ci sono? Cioè, ovviamente non c'è un vento che so piacendo. Vado anche all'indietro. Quante probabilità ci sono che io cada che vada da, da una parte, non, le probabilità sono zero. zero. Allora, Quindi la ripresa su un cornicione poi ti lo dico. Esatto, dove voglio andare. arrivare? E mettiamo che ci siano 10 metri da una Più. parte, non dico mi di voglio abbastanza 10. 10, 10 metri da una parte e 10 metri dall'altra. Mm. Ecco che tutto cambia. Eh? Perché non ho consapevolezza, ok? Però, però, se io comincio con un metro, dove non mi faccio niente, poi un metro e dieci, un metro e venti, un metro e trenta, un metro e quaranta, un metro e cinquanta, ogni giorno aumento un metro di dieci centimetri, guardate che funziona così, funziona così. Chi, chi arrampica in montagna così così, non è che fa diverso. La mia consapevolezza, l'autoefficacia aumenta di conseguenza. E io arriverò tranquillamente ad avere mille metri, duemila metri da una parte, duemila metri dall'altra, se non ci sono agenti esterni che mi possono spavunzolare, che non mi importerà perché io ho la mia consapevolezza estrema e ho innescato l'autoefficacia, che è impossibile. Io so che è impossibile cadere nel baratro perché c'erano zero probabilità prima e anche adesso uguali quindi funziona così per tutto compreso il tiro con l'arco quindi l'auto-efficacia vedremo ne riparleremo si alimenta quindi poi parliamo di portare quello che ho fatto l'elastico portarlo su tutti e due quindi farò anche un esercizio nel quale avviene dall'ancoraggio in avanti, fisicamente, perché psichicamente abbiamo detto le performance come. Fisicamente è opportuno, quindi le performance aumentano se non faccio niente, se no non devo fare niente. Quindi quando io sono qua, avete visto, anche nel tiro, quando effettivamente c'è lo stress del tiro, quindi so benissimo che quella freccia è decisiva, so benissimo che eh, sono consapevole. Eh, che quella freccia decisiva e eh, non posso sbagliare perché se sbaglio butto via tutto eccetera eccetera eccetera, eccetera. O perché ho oh, l'autoefficacia non eh, è un'azione eh. pure io un al momento buono la freccia ho sbagliato quando non dovevo sbagliare eh. Eh, sarebbe troppo bello dire dire di tutto però tante volte invece è molto bello quindi quando io sono in questa posizione cerco l'equilibrio dinamico e poi la freccia parte non ho né incrementato la spinta né incrementato questa chi è dal di fuori deve essere una statua immobile non si deve vedere niente non si deve percepire niente non si deve percepire niente guarda l'istruttore, l'allenatore non si deve accorgere di niente se non si accorge di niente vuol dire che va tutto bene Cos'è successo effettivamente quando io sono in ancoraggio perché la domanda che mi avresti dovuto fare Adriano qua ti punisco, e mi hanno detto di stare zitto oggi ah, okay. allora, è quella ma questa espansione Cioè, l'espansione mi hanno sempre detto che c'è un'espansione l'espansione sui piani no? dico sbagliato l'espansione sui piani è importante no? quindi questa espansione sui piani l'espansione sui piani non è fisica cioè non c'è un'espansione, siamo già in equilibrio dinamico siamo già espansi sul piano ecco dove c'è più problema sono già in espansione quando io sono in, in ancoraggio qua sono già in espansione sui piani ricerca gli allenamenti sono già in espansione sui piani l'espansione deve essere virtuale solamente psichica ecco che mi si deve formare un'immagine di espansione quindi, mi si forma l'immagine di espansione, quindi che è quella che consolida l'allineamento, poi mi si forma, all'ultimo momento, il follow through perfetto e la freccia a parte. Tutta sta roba, tirare la freccia a parte. Non so, mi ritirai di due secondi non ci vogliono di più però siccome è a livello sul coscio questo si attiva come lo attivo? con l'allenamento alla paglia quindi sono un po' troppo avanti seconda fase La prima fase abbiamo visto era quella fisica no? che io aumento la mia destrezza la mia consapevolezza sui testi tecnici Ora devo aumentare la mia consapevolezza e la mia destrezza sui contenuti mentali. Quindi lascio in completamento, in completo automatismo, tutti gli elementi che ho lasciato in destrezza e inserisco le visualizzazioni positive di anticipazione del gesto. Che sono? Dove lo inserisco questa anticipazione del gesto, che dura meno di un secondo? Io la inserisco qua dolce sulla testa, in questo momento ho una forte determinazione perché oh, mi si alimenta l'auto efficacia. Quindi ho quel tiro, bon, poi faccio il mio string, in ancoraggio, faccio tutte le cose in completo, senza pensare in completo automatismo. espansione virtuale immagino il foto e la freccia parte ovviamente quando c'è il bersaglio non è facile fare questo questo bel gesto questo bel, è molto più difficile però costiamo, abbiamo costruito abbiamo messo qualcosa in cantiere perché l'alternativa qual è? l'alternativa è quella di tirare al bersaglio andare lì piazzare il bersaglio là e tirare, tum, tum, tum, tum, tum, fare mirini io vedo solo fanno i mirini provano le distanze fanno mirini provano le distanze fate mirini provate le distanze fate i mirini provate le distanze vediamo a 50 metri me. vediamo a 10 metri parleremo quando parleremo della messa a punto ne possiamo parlare domani è vero che è così come ti allendite? Parto della paglia a casa, ma non palestra nessun salvo. E poi pattona tutti gli olimpici che ci sono. No ma no, è ottimo, no, no, no, è, è bravo, è bravo perché ha no? una buona destrezza, ha un buon tiro. Poi quando tira, io l'ho già notato, mi sembra che vedi che vedo tante cose. Quando tira è molto sul pezzo, è molto molto sul pezzo, è molto sul pezzo, è molto. È molto... Non, eh, non si lascia difficile scoraggiare, proprio molto sul pezzo. Io ne vedo tutte queste cose che quello, è, è troppo importante. Io avrei una domanda: di certo. tutto quello che hai detto fino adesso, il mantenimento, sono d'accordo. Se ti dico Ovid, Daniele che vai in ancoraggio, perde un pollice, poi ti fa dei 5,40 rotto di colpo, va fuori nell'anterefino, non ci prenderà mai, ti passa i 3,20. Che eh? cosa mi dici? Ha trovato il suo sistema, ha trovato il suo sistema però un po' profonato, capisci? Cioè, non bisogna mettere limiti con una tecnica che è limitativa. Io non posso fare altro che insegnare una tecnica aperta, che, che se c'è il grande campione, esploderà. Farai 5,60, farai 5,70. Capisci qual è il problema? No, no, io sono da Bisogna trovare una cioè, tecnica tale che ti permetta di fare il 560. È inspiegabile vedere una, gente vabbè, che fa dei punti di... La tecnica di deve problemi. prevedere il 560. No, però se lo fa sempre in modo continuo, perché quella diventa la sua tecnica, da errore diventa poi parte del successo. L'importante è che sia ripetitivo sempre così. Avrà una parte di tale perché non lo sono... sì, Adesso, eh, Daniele non me lo ricordo proprio bene bene bene bene. Eh, però anche questa affermazione non è del tutto vera no? perché poi alla fine non si può andare contro le leggi della fisica perché ci sono cose che pur personalizzate eh, sono troppo variabili quindi l'importante ripeto è che raggiunge un equilibrio dinamico eh, è il fondamentale più importante se sì, io sono in equilibrio dinamico poi posso fare qualcosa di errato dal punto di vista eh, dei, dei grandi libri il problema grosso dell'arco nudo, il 90% fa il mollo con l'arco, cioè vanno in ancoraggio come entrano in mira mentre si chiudono, lo mollo. Difficilmente come lui, Alessandro, lui va, o, o, o Braglia che vanno in ancoraggio mantengono, mantengono. Sì, ma vedi è molto facile però fare questo mantenimento, è molto facile perdere le catene cinetiche in equilibrio. È logico che perché nell'ombò e nell'arco istintivo viene bene fare questo movimento perché c'è molta dinamicità mm. nella dinamicità e non, non c'è bisogno sì, di, di fare attenzione alle sì, catenecine perché sì. io sono in questo movimento allora sì che in questo, movimento, in questo movimento se io lo faccio ho la voglia di mettermi a farlo tante volte sì, o sono già un altro fenomeno oppure devo veramente allenarmi molto però non è sbagliato questo tiro è un tiro che effettivamente eh, Può, anche nonostante errori grossolani, nella sua dinamicità ha un senso. Il problema dell'amore, l'arco istintivo, come viene utilizzato eh, frequentemente, quindi con questo tiro molto fluido, eh, cosiddetto istintivo, eh, è che non è preciso, non c'ha precisione, è impossibile. Può essere il fatto che oltre che l'amore è diverso a livello di costruzioni, in misure dimensionate, proprio a livello di testa ognuno cioè, di noi ragiona in un suo modo quindi è chiaro che anche l'istruttore del mondo quando insegna l'arciere deve sempre tenere quel margine per considerare che l'arciere che apprende può ragionare anche in modo diverso come ragiona lui, quindi potrebbe costruire anche il periodo in maniera diversa ma assolutamente per sì, però ricordati quello che dice è giusto, anzi molto importante, tanto soltanto che ognuno ragioni, cioè come siamo tutti diversi fisicamente, cioè siamo anche diversi mentalmente, quindi ognuno può arrivare al risultato ragionando in maniera diversa. Eh sì, assolutamente sì, ecco dove c'entra anche la costruzione personale, in questi casi qua è basilare, però ricordiamoci sempre che non si può andare contro le leggi della fisica, è molto raro che si possa andare, e che bisogna dare spazio alle personalizzazioni ma in modo limitato, questo lo dico per gli studenti. Hai, hai citato istintivo e eh, io frequento quegli ambienti e il tiro istintivo come l'hai descritto tu eh, sta finendo. Eh. Io sto vedendo che eh, escono persone che tirano con l'arco istintivo in modo eh, molto po po poco istintivo. No domani o stasera se abbiamo tempo parleremo dell'arco istintivo sportivo facilitato e anche dell'arco istintivo cosiddetto puro ma ricordiamoci sempre una cosa dove nasce abbiamo una parentesi FIAC perché io reputo che sia comunque molto importante se il tiro istintivo ha le basi della simulazione venatoria così anche per cultura vostra no? e vi può capitare qualche arcieri di questo tipo perché c'è un qui procura questo è un dato di fatto in inoppugnato se l'arco istintivo sia esso ricurvo o l'ombo nasce dal, dal bisogno o dal, dal fare simulazione venatoria sappiate che quando si va a caccia con l'arco in 8 ore di caccia si tirano quattro frecce forse forse forse allora sappiate che di quelle quattro frecce io l'animale lo devo uccidere non gli devo piantare una freccia nel cuore con le lame lo devo ammazzare non devo uccidere, prenderlo al cuore se no salata anche stasera no, perché quello per quella è l'etica della caccia eh, no. se no non devo andare a caccia allora se io voglio fare simulazione venatoria devo far sì, perché dove voglio arrivare voglio arrivare, che se voglio fare simulazioni con Colombo col, col, col curvo io devo mettere in atto una metodologia che mi permetta di fare centro 4 su 4 in 8 ore vuol dire 100 su 100 in un'ora non c'è dubbio su questo, Stati è la statistica quindi non è vero che il tiro istintivo fluido quella è ginnastica io devo mettere in atto, e c'è, una metodologia che mi permetta di essere bravo anche con l'ombo e l'istintivo. Perché se no siamo da quell'altra parte della barricata. Degnissima, ripeto, ultra degna, forse ancora di più di essere un agonista. Però se io voglio ottenere dei risultati ci devo mettere un metodo attaccato, Devo avere un metodo per poter ma io non parlo di mira, perché vedremo che ne parleremo adesso che nessuno mira la mira non esiste la mira non esiste esiste solo la mira istintiva ok? quindi tutti quelli che mi guardavano storto sul fatto del curvo dell'ombone non bisogna mirare nessuno deve mirare ok? nessuno deve mirare e ve lo dimostrerò. Quindi, anche con il e con Lombò, ci sono metodologie per poter fare centro e fare bene. Ci sono le metodologie che sono quelle di, di allenamento classico. E quindi,